Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta allo yogurt per e cioccolato, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono farina di tipo 2, yogurt alla vaniglia, zucchero di canna, olio di semi di girasole, pere, gocce di cioccolato fondente, la buccia grattugiata di un limone, lievito per dolci vanigliato, zucchero a velo, sale e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone e la vanillina. Azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo yogurt. E azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Rinamolo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio, il pizzico di sale e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina, il lievito ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 5. A questo punto aggiungiamo le pere e le gocce di cioccolato. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi, antiorario, velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo in una teglia del diametro di 24 cm rivestita sul fondo con carta da forno e imburrata ai laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta allo yogurt, pere e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!